Io faccio parte dell'associazione eh, di APS Sine Limes. Sine Limes è un'associazione che è nata alcuni anni fa all'interno eh, del progetto di accoglienza per richiedenti asilo eh, del chiostro di Santa Maria di Castello. Mm, è nata per, diciamo così, eh, gestire la progettazione e eh, lavorare, eh, creare progetti per... Eh, per Diciamo, da condividere con il territorio eh, per parlare di quello che si faceva all'interno del chiostro eh, con i richiedenti asilo e per aiutare, diciamo così, coinvolgere i richiedenti asilo in, eh, in progetti per, proprio per il territorio. Allora, attualmente. Mh, mi sto occupando del, della proposta, rivolta eh, dalla proposta per l'istituzione di una consulta per la mobilità sostenibile. È un progetto che stiamo condividendo con eh, altre realtà ambientaliste del, del territorio, in particolare FIAB con cui abbiamo già altri progetti diciamo, comuni insieme. E nasce dall'esigenza eh, di migliorare la qualità della vita eh, per la città in particolare parlando eh, del traffico, della mobilità sostenibile, quindi di una miglior mobilità ciclistica e rivolgendosi a tutte eh, quelle mh, categorie diciamo, più deboli, quindi parlando dei bambini, parlando dei disabili, parlando anche di chi lavora eh, con eh, mezzi tipo la bicicletta, in questo caso le cargo bike o altro. L'idea nostra è quella di partire con una proposta dal basso coinvolgendo eh, altre associazioni ambientaliste del territorio e eh, altre associazioni che si occupano quindi di categorie più deboli e rivolgere questa proposta all'amministrazione all comunale per l'istituzione della consulta. Eh, Dall'esperienza che abbiamo avuto con i richiedenti asilo ehm, diciamo, è nata anche in, per Certi versi o comunque si è consolidata anche una, una necessità e una, una consapevolezza delle problematiche ambientali maggiori. No? Diciamo, io lo so come cittadino del nord del mondo quali possono essere le problematiche ambientali che spingono una migrazione, che spingono quindi il peso dei cambiamenti climatici sulla qualità della vita e sulle persone. Per molti di loro questo, diciamo, è una causa, ma una causa che magari non è ben chiara, perché per loro cambiava sostanzialmente la vita, perché eh, mh, la causa climatica magari portava a scatenare guerre, a scatenare eh, cose di questo tipo, per cui ci si trovava dentro, si trovavano dentro a situazioni e quindi erano costretti a muoversi in questo modo per uscire da una situazione. Quindi il fuggire da una situazione molte volte è una conseguenza di quello, ma spesso e volentieri manca questa consapevolezza. La consulta, mh, proprio perché vuole, diciamo così, eh, partecipare e dare consigli, in questo caso, a, a un'amministrazione, quindi collaborare, può intervenire, intanto eh, essendo portavoce, diventando portavoce di una larga fetta della, della popolazione, dei cittadini, e eh, studiando quali possono essere, con, quindi intanto sensibilizzando a, a sua volta i cittadini con magari eventi organizzati proprio eh, dalla consulta stessa. Nella possibilità di avere eh, diciamo diverse associazioni all'interno, questa possibilità consente anche di avere una, eh, una rete di eh, conoscenze che queste associazioni hanno a livello locale o nazionale, di persone e di esempi eh, di eh, situazioni fatte o realizzate in altre, in altre città, in altri luoghi, positivamente. Quindi anche l'idea di poter replicare andando semplicemente a copiare cose che sono state fatte.